Fabio Greco, letture in chiaro, antologia per il biennio secondo la metodologia Ox e Pisa e Invalsi. Letture in chiaro è un manuale operativo, sistematico e ordinato. L'antologia è divisa in parti dedicate ai testi letterari narrativi, ai testi non letterari e ai testi poetici e teatrali. Ciascuna di queste parti è introdotta da una sezione metodi, organizzata in lezioni chiare e sintetiche, con esercizi per un controllo immediato e verifiche finali per un primo confronto con i testi. Seguono le sezioni antologiche organizzate in percorsi tematici. Le attività di ogni brano sono organizzate secondo i tre processi individuati dall'Ox Pisa per attivare la piena comprensione del testo. Individuare informazioni, interpretare il testo, riflettere sulla forma e sul contenuto e valutare. Anche la tipologia dei quesiti risponde ai criteri indicati da Oxe Pisa e Invalsi, con domande a risposta chiusa semplice e multipla e domande a risposta aperta univoca. Ogni brano dell'antologia diventa così una palestra per allenarsi ai test invalsi. Alle attività di comprensione e interpretazione del testo si aggiungono esercizi di scrittura, attività per l'esposizione orale, grammatica e lessico. Lettura in chiaro è uno strumento didattico essenziale e facile da utilizzare. Nei percorsi antologici, un sottotitolo e un breve testo introduttivo chiariscono l'argomento del percorso e permettono di avviare immediatamente la lettura dei testi proposti. Ogni percorso è diviso in unità di apprendimento brevi centrate su un tema, un genere, un autore, un'opera. In coerenza con le indicazioni Ox e Pisa e Invalsi, sono stati scelti testi brevi sui quali è possibile condurre una lettura e riflessione in classe durante una lezione. Brevi box, visivamente evidenziati, forniscono le informazioni essenziali sull'autore, il genere, il contesto. Agili guide alla lettura, centrate sugli obiettivi didattici delle unità di apprendimento, accompagnano lo studente alla piena comprensione del brano e allo svolgimento delle attività didattiche. Alla fine di ogni percorso, la sintesi, con l'esposizione ordinata delle conoscenze apprese nel lavoro sui testi e una tabella di controllo delle competenze. Segue la verifica conclusiva per l'accertamento e il consolidamento delle conoscenze e competenze. Secondo le linee guida ministeriali, i temi di scienza, tecnologia, cittadinanza presentano testi non letterari, scientifici, tecnici e di attualità dedicati a questioni di grande impatto con la contemporaneità. In chiusura di volume, la sezione Biblioteca presenta le trame dei romanzi antologizzati, i temi delle principali raccolte poetiche e le trame dei testi epici e teatrali.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 tra i materiali integrativi il libro digitale Grammatica Facile, un corso completo di grammatica in ebook con didattica interattiva e autoverifica immediata. Tutti i contenuti digitali integrativi saranno trasferibili e integrabili nell'Aula Digitale, piattaforma multimediale La Terza, realizzata per sviluppare la didattica in classe e a casa. Un servizio esclusivo per chi ha scelto la qualità alla terza nella scuola e per la scuola. Lettura in chiaro è disponibile in due edizioni, in due volumi e in volume unico. Lettura in chiaro, essenziale, operativa, appassionante. Competenze di lettura e scrittura a portata di pagina.